Amici di YouTube, bentrovati ad un nuovo mini tutorial firmato FabioAmbrosi.it, quest'oggi vedremo la funzione riempimento in base al contenuto, funzione disponibile nelle ultime release di Adobe After Effects 2019-2020, funzione molto utile nel caso in cui volessimo rimuovere oggetti dai nostri video. Abbiamo solo 3 minuti quindi iniziamo subito. Bene, cominciamo dal principio, io creo una nuova composizione, importo il mio materiale e la prima cosa che voglio fare è tracciare i movimenti eh, di questa persona. In altre parole, quello che voglio fare è creare una semplice maschera, quindi strumento, penna selezionato, clip selezionata e vado a disegnare una maschera che segua i movimenti del soggetto o dell'oggetto che voglia andare a rimuovere. Non deve essere una maschera troppo precisa e fedele, in altre parole non dobbiamo fare un rotoscoping. Eh, la cosa importante che dobbiamo fare è animare questa maschera in maniera tale che segua i movimenti dell'oggetto che vogliamo andare a rimuovere. Quindi animo i keyframe, mi porto indietro eh, di qualche fotogramma e adatto la maschera in maniera tale che il soggetto che voglio rimuovere cada sempre all'interno della, della maschera appena creata. Ripeto, non deve essere un lavoro di precisione, ma è importante che l'oggetto sia sempre all'interno eh, della maschera. Quindi Fate un po' di eh, rotoscoping grezzo andando all'indietro in questo caso, poi muovete in avanti e verificate ecco, che l'animazione sia pulita e soprattutto che la persona sia sempre all'interno della maschera. È un lavoro relativamente lungo, io già l'ho fatto perché abbiamo solo 3 minuti, quindi solo per motivi di tempo. Questo è il risultato finale, questa è la maschera. È importante, quando avete finito con il rotoscoping, impostare la maschera su Sottrai. Okay? Quindi sottrai e dovete avere un risultato simile a questo. Quindi una persona che passeggia rimossa con il, una maschera grezza, chiamiamola così, ma che fa in modo che il soggetto sia sempre al suo interno. Fatta questa operazione dobbiamo attivare lo strumento riempimento in base al contenuto. Come fare? Nella finestra finestra cerchiamo la voce riempimento in base al contenuto. Clicchiamo sopra e ci assicuriamo che il pannello compaia nella nostra interfaccia. A questo punto dobbiamo impostare semplicemente due impostazioni molto semplici. Dobbiamo dire ad After Effects che noi vogliamo riempire il layer in base al contenuto, quindi in questo caso all'oggetto che abbiamo inserito nella nostra maschera e vogliamo dire ad After Effect che noi vogliamo riempire il livello per la durata dell'area dell di lavoro, quindi non per, tutto, per tutta la durata della, della composizione, magari ma solo per una porzione. ok? A questo punto basta cliccare su Genera a livello di riempimento, After Effects inizia a calcolare i keyframe necessari e a, ad applicare algoritmi per analizzare frame dopo frame il contenuto della clip e il risultato sarà di qualcosa di simile a questo. Quindi abbiamo un, un, una clip completamente ripulita dal nostro oggetto che in questo caso è stato eliminato. Come funziona questa operazione? Cosa, cosa accade dietro le quinte? Bene, After Effects genera sostanzialmente un nuovo livello, un nuovo livello eh, basato sulla nostra maschera, infatti qui vedete la nostra maschera animata, e al posto del soggetto After Effects ha inserito i pixel che compaiono dietro al soggetto. Analizzando il, il, i fotogrammi con l'intelligenza artificiale di After Effects, eh, After genera appunto un livello con solo il riempimento eh, di ciò che dove, dovrebbe esserci dietro alla figura che stiamo rimuovendo. Bene, accendendo tutti i livelli questo è il risultato finale e mi sembra che sia un lavoro abbastanza soddisfacente. Grazie per aver seguito anche oggi questo mini tutorial firmato fabioambrosi.it Abbiamo visto come rimuovere un oggetto dalle nostre clip in Adobe After Effects Se vi è piaciuto questo tutorial mettete un like, condividete questa clip con i vostri amici Venite a trovarmi sul sito www.fabioambrosi.it Ovviamente mettete un like e eh, cliccate sulla mia pagina Facebook Cercate Fabio Ambrosi Grazie, al prossimo mini tutorial, ciao!